Un saluto a tutti cari amici ben approdati in questo nuovo video, come sempre qui Pathos del canale Soldi e Cash, grazie per essere in mia compagnia anche quest'oggi. Sono stato via negli ultimi 2-3 mesi, dopo quasi 3 anni di attività continua per varie ragioni. Come vi ho detto su Telegram, ho avuto dei problemi di salute, altri grattacapi da gestire, ma non vi voglio annoiare, voglio solamente raccontarvi brevemente quelle che sono le novità che riguardano il progetto. Difatti, Soldi e Cash è diventato a tutti gli effetti un'azienda, con regolare partita IVA e questo ragazzi, oltre che essere un obiettivo raggiunto per me, è anche una maniera per dimostrarvi, con i fatti, la fiducia e la serietà che ripongo in questo progetto ma vediamo di ricollegarci al tema principale del nostro video di oggi come avrete capito dal titolo parleremo di juicy fields ora io ho avuto modo di vedere che esistono vari video che hanno trattato l'argomento anche in modo eccellente se devo dire quindi quello che voglio fare non è ripetere le stesse informazioni bensì darvi la mia visione della cosa e raccontarvi la mia esperienza in veste di investitore Piccolo disclaimer, ragazzi, vi ricordo che io non posso fornire consigli sugli investimenti. Quello che posso fare è raccontarvi la mia esperienza e dirvi le mie impressioni sui servizi proposti. Quindi si cerca di selezionare le aziende migliori, però ogni volta che dovrete o volete fare un investimento, valutate bene tutti i rischi prima di procedere. Quindi Juicy Fields cosa fa? Juicy Fields basa la sua attività sulle piantagioni di marijuana medica. Che è questo è uno dei motivi che mi hanno spinto ad investire dei soldi che restando fermi non mi avrebbero generato ulteriori guadagni e per capirci penso che trattandosi di erba medica destinata a persone con patologie particolari questo sia davvero un obiettivo nobile in sostanza investendo su juicy fields ragazzi non stiamo alimentando un mercato illegale ma il progetto di un'azienda reale certificata a norma di legge quindi possiamo stare tranquilli in ogni caso Ragazzi, già da prima di investire, prima di preparare questo video, ne ho discusso con amici e parenti e sono sorte delle domande davvero interessanti. Ad esempio, sto comprando droga? Me la mandano a casa? Devo occuparmi io della vendita? Assolutamente no, è molto più semplice di così. Una volta che noi facciamo partire l'investimento con Juicy Fields, non stiamo acquistando droga. Non ci mandano niente a casa e non ci dobbiamo occupare della vendita. Sarà premura di Juicy Fields seguire il nostro impianto dall'inizio alla fine, quindi, in sostanza, quando noi facciamo partire l'investimento, Juicy Fields si occupa dell'installazione degli impianti, di tutto l'andamento e la crescita dell'impianto e sarà. È la stessa Juicy Fields ad occuparsi della raccolta e la vendita dei frutti ottenuti grazie al nostro investimento quindi noi di che cosa ci dobbiamo preoccupare? solamente di entrare attraverso il nostro account dal sito da cui possiamo vedere chiaramente l'andamento del nostro investimento possiamo vedere il momento esatto in cui viene installato l'impianto, il momento in cui avviene la raccolta è il momento in cui avviene la vendita e quindi l'accredito dei profitti sul nostro account ma vediamo insieme come si presenta il sito appena effettuiamo l'accesso come prima cosa ragazzi io vi consiglio di modificare la lingua qualora non l'aveste già fatto Lo si fa cliccando in alto a sinistra sotto la bandiera precisamente sui tre punti Da qui basterà selezionare la lingua che più preferiamo Attraverso questo menu possiamo inoltre raggiungere altri strumenti utili Come potete vedere sulla sinistra ci sono varie categorie La categoria negozio di cloni è la vetrina da cui possiamo acquistare gli impianti e calcolare i relativi ricavi Una volta che gli impianti sono stati acquistati li troveremo nella sezione Serra da qui possiamo avere un resoconto dettagliato degli investimenti attivi compresa la timeline ovvero la linea temporale che ci indica i tempi e lo stato di sviluppo del nostro impianto se avete acquistato un impianto e non viene mostrato in questa sezione vuol dire che bisogna attendere che l'azienda installi l'impianto generalmente con cadenza fissa di venerdì quando le nostre piante raggiungono la completa maturazione Juicy Field fa la raccolta e tutto ciò che è stato prodotto viene mostrato nel dettaglio nella sezione magazzino. Qui viene indicata una tempistica massima di stoccaggio del prodotto. I giorni che vedete non si aggiungono ai tempi previsti ma sono già inclusi nella stima dei giorni di attesa quando abbiamo acquistato l'impianto. Nello specifico, tornando nella sezione negozio di cloni, possiamo vedere quali impianti possiamo acquistare, il loro costo, le tempistiche e calcolare già i nostri guadagni in base alle caratteristiche della pianta. Vediamo brevemente come leggere le informazioni e a quanto ammontano le percentuali di guadagno. Qui a parer mio hanno fatto davvero un bel lavoro e devo dire che le percentuali sono molto allettanti. A breve faremo qualche riflessione a riguardo basandoci su una domanda che mi avete fatto spesso. Come sempre non dimenticatevi di lasciare un like, un commento se avete delle domande o commentate anche solo per un saluto che mi fa piacere. Ma ritorniamo a noi, in vetrina ci sono quattro tipi di piante. Io sono partito dalla Juicy Flash e ne ho acquistate 5. Ho in mente più avanti di reinvestire i profitti diversificando con le altre piante presenti. Quindi la Juicy Flash è la soluzione più adatta a tutte le tasche, la più accessibile diciamo, ottima per tastare il terreno e prendere confidenza con la piattaforma e il suo funzionamento quindi per partire con la flash bastano solamente 50 euro a un periodo di crescita di 108 giorni come ti dicevo prima in questi 108 giorni sono inclusi anche i giorni di stoccaggio del prodotto in magazzino prima della vendita precisamente 90 giorni in serra e 18 in magazzino rinnovo dell'impianto no cosa vuol dire vuol dire che trascorsi 108 giorni l'impianto si chiude questo per quanto riguarda la juicy flash se invece ci spostiamo sulla juicy mist sul rinnovo dell'impianto si legge 3 anni vuol dire che il tuo impianto dura 3 anni paghi una volta e l'impianto viene riattivato per tre anni senza costi aggiuntivi paghi una volta e l'impianto ti genera un guadagno per 3 anni suddiviso in quattro raccolti all'anno come si può leggere qui sulla prima voce, raccolti all'anno. Se abbiamo capito questo possiamo cominciare a parlare di cifre, quindi vediamo quanto possiamo guadagnare grazie agli investimenti sulle piante medicinali. Per la Juicy Flash viene stimato un rendimento da 45 fino a 55 grammi per raccolto. Il prezzo di vendita del nostro prodotto sarà quindi di 1,50 al grammo, quindi... Per 55 grammi uguale a 82,50€ che qui vengono arrotondati per comodità a 83. È giunto il momento a questo punto di rispondere alla domanda che mi è stata posta più spesso e per rispondervi vi leggo un estratto dei termini e condizioni ufficiali. Cosa succede se il raccolto non raggiunge le aspettative? Field farà tutto quanto in suo potere per garantire che il reddito dall'agricoltore si realizzi e che i fondi vengano così consegnati all'account dell'utente il più rapidamente possibile. I ricavi delle vendite sono condizionati dal successo della raccolta e dalla vendita delle piante. Juicy Field copre parzialmente i rischi di un raccolto insoddisfacente con le piante di riserva coltivate attraverso un accordo separato stipulato dal partner e dalla società. Quindi capiamo che nell'interesse dell'azienda che i nostri investimenti vadano a buon fine. Abbiamo visto le stime che riguardano la Juicy Flash e sono molto interessanti ma se ci spostiamo sull'ultima della lista, la Juicy Ace, capiamo da subito che sì il costo è più alto ma anche i guadagni lo sono e la formula è pensata davvero molto bene. Difatti, qui l'impianto si rinnova per 5 anni e i raccolti avvengono due volte all'anno. Stimando di ottenere i guadagni di un raccolto minimo, quindi 900 euro per due raccolti all'anno, abbiamo un ritorno dell'investimento di 1800 euro solo nel primo anno, avendo altri 4 anni di rinnovo per aumentare i nostri margini. Che dire ancora, non dimentichiamoci la causa nobile che c'è dietro questo business, un business giovane, quindi c'è ancora molto spazio e ho fiducia che in Italia non sia più dilagante la chiusura mentale quando si parla di marijuana. Comunque, ora vediamo di fare una carrellata finale di informazioni utili, c'è da dire che gli ordini effettuati da persone con età inferiore ai 21 anni non saranno accettati da Juicy Field e verranno annullati. Qualora voleste entrare nel progetto, saperne di più, per registrarvi potete utilizzare il link che vi lascerò in descrizione, così facendo supporterete anche questo canale, quindi se lo farete, grazie. Per quanto riguarda l'acquisto invece non vi ho detto che è possibile pagare anche con le criptovalute oltre che in euro con bonifico bancario. Ricordatevi sempre di inserire il riferimento dell'ordine nella causale della transazione. In questo modo Juicy Field capisce che il bonifico deve essere accreditato sul vostro account. Se non lo fate, rischiate che il bonifico vi venga rispedito indietro. Come vi dicevo, il progetto Juicy Field mi ha convinto perché è una realtà tangibile. Le loro serre esistono, come esistono i partner che ci mettono la faccia e i soldi. Interessante sapere che l'azienda parteciperà alla Cannabis Expo 2022, se volete incontrare Juicy Field inoltre l'1, il 2, e il 3 aprile 2022 sarà in Italia, precisamente a Roma. Bene, io direi che per oggi è tutto, altrimenti rischiamo che il video diventi troppo lungo e facciamo confusione. Conto di fare una seconda puntata, includendo le nuove domande che mi farete, quindi commentate, commentate, commentate e vi mostrerò l'andamento dei miei investimenti nel tempo vi ricordo che visitando il canale Telegram Soldi e Cash potrete ricevere aggiornamenti su promozioni e bonus per fare denaro extra da casa comunque vi lascio tutti i link utili nella descrizione di questo video grazie di cuore per essere stati in mia compagnia iscrivetevi al canale per restare in contatto ci vediamo alla prossima, statemi bene, ciao!